Nella mia vita ho avuto un periodo in cui ho sofferto un leggero stato di depressione. Abitavo a Como per studi e le giornate andavano più o meno così. Drin Drin, sveglia. Dopo diversi postponi, mi alzavo maledicendo il giorno in cui i miei si erano conosciuti. Poggiavo la mano davanti al gabinetto e mentre urinavo pensavo a quanto la mia vita fosse uno schifo. Mi dicevo, perché sto facendo questo? Per far contenti miei? Io vorrei fare altro. Stavo vivendo una vita di compromesse e castrazioni emotive. Dopo una sistemata mi recavo in università a lezioni. Vedevo persone che effettivamente avevano scelto quel percorso, e poi riflettevo su di me che lo avevo intrapreso così per non deludere aspettative. Creativo castrato alla razionalità dell'ingegneria informatica. Wow. Quindi ogni sera tornavo a casa nel buio del mio monolocale di 28 metri quadri nel quarto piano dello studentato. Utilizzavo il cibo come sfogo emotivo, mangiando fino a male. Mi mettevo a letto, una manciata di ore, una manciata di incubi e tutta la routine si ripeteva. Povero me. Povero chi? Viziatello che non sei altro. Alcuni dicono che i millennials siano persone soft, persone che vogliono tutto e subito, e si lamentano di ogni cosa che gli capiti senza reagire. Ecco, io ero uno di quelli. In quel periodo mi sentivo come se fossi imprigionato, e legato davanti a delle realtà che sembravano inamovibili. E volete sapere come sono uscito dalla modalità vittima, poverino, povero me, oh poverino? SEMPLICE! Con il metodo Nonna Giulia. Durante l'estate mi recavo quasi sempre a casa dei miei nonni materni che abitavano vicino al mare. Così un'estate, dopo la sessione estiva, mi recavo a casa di mia nonna. E raccontò una storia che mi rimase particolarmente impressa. Nonna mi disse che ai tempi i soldi scarseggiavano, quindi lei cercava un modo per poter accumulare dei soldi per comprare delle auto ai figli, in modo che essi potessero andare a studiare fuori e quindi avere una carriera universitaria. Una mattina, al mare, mia mamma, nonché sua figlia, chiese di comprargli una struttura fatta di conchiglie, c'era un signore che vendeva queste strutture composte da conchiglie e gli disse, mamma me ne compri una? nonna che non aveva soldi e se non possiamo, però possiamo fare qualcos'altro, possiamo ricrearla. Quindi l'indomani raccolse diverse conchiglie, se le portò a casa e cercò di rifarlo. Ci mise parecchio tempo per rifarlo bene, per scegliere la giusta colla, le giuste dimensioni, ma nel tempo affinò la tecnica, fino a diventare una bravissima e abile costruttrice di strutture in conchiglie. E così, una mattina... Decise per queste intuizioni di portare queste, queste sue composizioni, queste sue creazioni in spiaggia. Non fece in tempo a esporre le sue creazioni sopra un telo di mare che una fitta folla di persone accerchiò mia nonna con banconote da 50.000 lire in mano. Mia nonna aveva creato il distosso. Così, ogni mattina si svegliava presto verso le 5, le 6, andava al mare, raccoglieva le conchiglie, le portava a casa, creava le sue strutture, le sue creazioni bellissime, le riportava al mare e guadagnava 200-300 mila lire al giorno. Nel tempo, creò diverse strutture, vasi, velieri, pozzi, fino ad arrivare alla sua opera più maestosa, l'anfora. L'anfora andava a roba e con quella riusciva a guadagnare 500 mila lire al giorno piccola parentesi per i più giovani 500.000 lire al giorno all'epoca equivale oggi a guadagnare 500 euro al giorno. Nel giro di pochi anni è riuscita a accumulare talmente tanti soldi da poter comprare una macchina a ciascun figlio. Voglio ricordare che tutto questo veniva fatto mentre lei cucinava, stirava, puliva per quattro figli e il marito e inoltre curava anche un orto gigante che le consentiva di risparmiare in alimentari. Non credo che l'ambizione di mia nonna fosse quella di fare la massaia, ma anzi glielo chiesi se cosa gli piacerebbe fare nonna? Creare insomma quello che ha fatto non è quella di accettare una situazione che sicuramente non era ottimale ha cercato in questa situazione di creare una passione monetizzandola wow dopo aver ascoltato questa storia ripensando a me e alla mia situazione mi sono ovviamente sentito una merda mi ricordo ancora il giorno dopo che mi raccontò questa storia Ero da solo sul letto, pancia all'aria, 30 gradi, sudato, con le zanzare che mi fungevano a destra e a sinistra, fissai un punto sul lampadario e mi dissi, Silvio, meno lamenti e più azioni. Ed è proprio così che sono uscito da questo moderato stato di depressione. Penso che l'episodio di mia nonna non sia l'unico, anzi dobbiamo molto imparare dai nostri nonni. E voi? Cosa avete imparato dai vostri nonni? Sarei molto felice di leggerlo sotto nei commenti. Con affetto e speranza, Silvio.